Ciao a tutti, oggi prepareremo il risotto filante con melanzane. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono melanzana tagliata a cubetti, riso di tipo carnaroli, olio evo, scalogno, sale, pepe, scamorza, pancetta affumicata che è facoltativa, salsa di pomodoro, acqua e dado vegetale bimbi. Andiamo il via alla ricetta.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 Facciamo insaporire per 3 minuti, 120 ⁇ velocità 3. Aggiungere le melanzane. Il sale, il pepe ed azionare il bimbi per 5 minuti 100 gradi, antiorario, velocità soft. Aggiungere la pancetta. ed azionare il bimbi per 3 minuti 100 ⁇ antiorario velocità soft aggiungere la salsa di pomodoro il riso ed azionare il bimby per 3 minuti 100 gradi anti-orario, velocità soft aggiungere l'acqua il dado mescolare al fondo con la spatola e cuocere per 15 minuti 100 gradi antiorario velocità soft Il risotto è cotto, trasferire in una risottiera, aggiungere la scamorza, amalgamare bene e servire. Risotto filante con melanzane, grazie e alla prossima ricetta!